Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale E la campanellina. ragazzi mi raccomando di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo Oggi risolviamo uh, qualche errore riguardo al rendering Errori riguardo all'avvio, bug, fix, tante cose così Perché quando si lanciano nuovi giochi, quando escono nuovi giochi Escono pure anche questi altri errori Quindi faremo veramente un sacco di cose oggi sia come aggiornare i driver della propria scheda video per i problemi di rendering e problemi della scheda video gpu quindi se esce quell'errore errore gpu uh, risolvere oppure scaricare dei file dll oppure driver e inserirli nella cartella di windows quindi in descrizione vi ho lasciato un link oppure nei commenti questo pacchetto voi dovete estrarre questo pacchetto, quindi estra extract to Overwatch 2 rendering error E uscirà questa cartella Aprite questa cartella, All'interno di questa cartella ci saranno un bel po' di uh, driver da scaricare e installare Andremo un attimo su DirectX, questo qua Faremo DirectX fix Accetto il contratto, avanti Non installate Bing toolbar, avanti installerà così un um, driver DirecTX fin finiamo andiamo su update driver qui identificherà i driver che ci servono cioè i driver da aggiornare quindi andiamo su driver questo qua accettiamo il contratto ci porterà sulla pagina fare questa scansione, fai una, una scansione, anche perché serve pure a me, eh? quindi è molto comodo. Ci siamo. Allora ragazzi, ha fatto um, sottospecie di um, scansione di tutti i driver da aggiornare, tutti i miei driver da aggiornare, quindi cosa faremo? Allora, vediamo se c'è qualche... Oh, c'è un driver... Oh, un altro aggiornamento da fare, dispositivo Bluetooth, un altro dispositivo audio ad alta definizione, questo lo devo aggiornare dispositivo AMD PSP11 lo devo aggiornare AMD PCI de lo devo aggiornare parecchia roba da aggiornare però la scheda video è nella norma sta benissimo quindi se a voi manca qualche aggiornamento da fare sulla vostra scheda video per esempio qui aggiorna vi consiglio questo sito di Nvidia questo per chi ha Nvidia, selezionare il proprio prodotto per esempio GeForce uh, GeForce 16 la serie 16 1060 Super Windows 12 64 bit uh, lingua metto italiano driver game ready cerca farà una ricerca e faremo un download immediato e un'installazione Rapida o personalizzata come volete voi Ma io vi consiglio un'installazione rapida Installate tutto Installate tutto Invece per quelli che hanno una scheda video AMD lo stesso, La stessa cosa Per capire che scheda video hai Mi raccomando Vai su configurazione No, configurazione di sistema System information Qui ti dirà che scheda video hai Vediamo se la trovo la mia. Processore. Ah, non trovo la mia. Però la mia è la mia 60 Super. Qui ti dice solamente il processore. Questo è per uh, il processore AMD. Invece per, per capire dove sta, cioè per capire che scheda video hai in PC, DX, D, A, sì. eccola qua una di visualizzazione una visualizzazione un audio audio eh già parecchi dispositivi audio la mia è la 1660 super semplice quindi per la scheda video dx quindi dx per capire che scheda video hai per AMD la stessa cosa anche per DX, AG e per questo System information. Quindi vai sul tuo processore, per esempio, um, vediamo processori con grafica, se, la, se sulla tua scatola c'è scritto A+, sarebbe il processore con la scheda video ovviamente, tu cerchi qua sotto il tuo processore, Ho visto che devo cercare il mio processore, metto processori, professore AMD Ryzen uh, della categoria 5, 5.3006 faccio invia e mi metto a scaricare la mia edizione ok, chiudo tutto perché non mi serve più niente abbiamo fatto un'identificazione dei driver io adesso questa pagina la tengo salvata per me perché mi serve dopo chiudo qua un altro driver da scaricare, Visual c -Pack. Io ho fatto già l'estrazione di questo pacchetto, quindi eccolo qua. Installa tutto. Attendiamo così la configurazione. Io spero di fare veramente un grosso aggiornamento dei driver della mia scheda video. Eseguiamo come amministratore, sì. È una lunga procedura, lo so, però vi servirà... Faremo questa procedura dei... Mamma mia, quanti ne sono? Un altro driver, così non avremo più problemi. Verifica della sicurezza di file. Un altro file da scaricare e installare. Questo. Ce l'avevo già però lo riscarico. Un altro. Ne sono parecchi. Ok, abbiamo scaricato tutti i driver, tutti. Ok. Come ultima procedura, eh sì ragazzi, ultima procedura, e finiamo qui. Aprite prompt dei comandi, esegui come amministratore. Dai, che con tutto questo procedimento, dai, eh, dovrebbe andare. Eh. Avete capito quanta roba stiamo installando qua, quindi ip config spazio slash flush dns invio uh, scrivete quest'altro comando winsoc reset invio dopo aver fatto tutto questa procedura riavviate il pc riavviate il pc se invece dovete fare anche qualche aggiornamento della scheda video andate su gestione dispositivi dispositivi aggiorna driver cerca automaticamente i driver e troverete i vostri driver aggiornati Windows Update quindi ragazzi più di questo spero tanto di esservi stato d'aiuto eh, con tutti questi programmi, con l'identificazione dei driver che abbiamo trovato e che adesso devo aggiornare. Quindi spero tanto, come ho detto, di esservi stato d'aiuto, di iscrivervi al canale la campanella e di lasciare un like se il video vi è stato utilissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!